Breve antefatto. Domenica 5 gennaio 2020, con i ragazzi della protezione civile, abbiamo fatto un pranzo dedicato agli indigenti. Il pranzo della Befana l'abbiamo fatto in un piazzale dietro l'ufficio del comune di Siracusa, dietro l'ufficio di quartiere, in prossimità del centro anziani. È stata una giornata molto piacevole, molto rilassante, come è successo già altre volte sono venuti ad aiutarci la Befana con tutte le aiutanti, le Befanesse, credo, e questo nonostante appunto fosse il 5 gennaio, quindi nonostante a tutte quante aspettasse un turno di notte particolarmente pesante, ma modestamente abbiamo appoggi molto in alto e quindi riusciamo ogni anno a convincere la Befana a fare un salto, in realtà più che gli appoggi, molto ha fatto mostrare semplicemente il menù della giornata. Scherzi a parte, è stata una giornata molto piacevole, è stata una giornata di solidarietà e di attività di volontariato che è stata fatta da moltissime associazioni presenti, e quindi vi lascio con il montaggio di alcune scene che ho potuto girare mentre stavamo facendo questa attività, e oggi una puntata speciale dedicata solo a questa attività, velocemente anche se con un certo ritardo, perché purtroppo manca il tempo e quindi mi è mancato il tempo di poter montare l'episodio prima, per cui seguono le immagini, grazie come sempre, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Buongiorno viaggiatori, io sono Grizzly, lui è Kent, la mia decorazione festiva, anche se non so se riuscite a vederci bene, perché è domenica 5 gennaio, sono le e 6.10 del mattino e stiamo andando verso il luogo dove si terrà il pranzo di solidarietà della protezione civile. Questi sono i famosi contenuti di qualità. Posso rigarti la macchina col treppiede?